Buon a tutti! In questo nuovo video tutorial vi mostrò come realizzare questo simpaticissimo poncho asimmetrico con manica. Che io ho deciso di chiamare Poncio Tramonto. Per quanto riguarda i filati, ho utilizzato due tipi di filato, la Lizeria 40 e quello della Mistrico Filati Linea sortilege Color. Se ricorderete, io ho già utilizzato questi due filati per realizzare il poncio con i ferri. Perché questi filati sono li trovate sul sito Un con i filati, di cui vi lascio il link in descrizione fanno parte di un pacco offerta dove avete mezzo chilo del um, sortilege e il mezzo chilo del sortilege e mezzo chilo della lize e ci sono diversi pacchi alcuni colori so che sono terminati ma del, del mio mi sembra che almeno un altro pacco c'è ancora e ci sono comunque altri pacchi di cui i colori sono ancora disponibili e io per realizzare questo poncio oh, ho utilizzato due gomitoli del sortilege e un gomitolo della lize lavorando sempre con l'uncinetto del 3,5 e questo polso è una taglia s la lavorazione è semplicissima si tratta di andare a realizzare un lungo rettangolo il mio rettangolo è lungo 152 cm circa mi raccomando taglia m e taglia l sicuramente dovete andare a fare un po più lungo perché avendo più seno e più spalle e, e, dovendo fare il giro tutto dietro dovete andare a fare di più io direi per una taglia m di andare almeno a 160 Centimetri per una taglia L di arrivare a meno 170 cm. Uh, una volta realizzato questo lungo rettangolo, lo si va, si va a piegarlo in due e si cuce sul sopra. In modo tale da lasciare lo scollo, allo scollo io ho fatto poi un giro di maglie basse, mentre per la parte di sotto, sempre con la e sempre con un 103,5, sono andata a creare la stessa lavorazione che ho lavorato per la parte superiore, creando questo piccolo bordino a tonde. La lavorazione è semplicissima: sono quattro giri che vanno sempre ripetuti. E io ho alternato due motivi con il sortile e uno con la rizia. Infine si va a creare il polso. Il mio polso è abbastanza largo da permettermi di indossare questo polso anche sopra un giubbettino di pelle o comunque un qua, un qua, una, una giacca elegante così da poter indossarlo, anche, diciamo, nelle serate un po' più invernali, eh, se vogliamo siamo dobbiamo avere una parte eh, elegante, vogliamo, una volta tolto il cappotto restare sopra con qualcosa di carino. E io trovo che questo poncio così particolare, lucente eh, eh, sia una bella chicca. Mi raccomando, però, taglia M taglia L dovete andare a fare un po' più grande. Ma non vi preoccupate, perché nel video vi mostro. Come fare detto, ciò spero che anche questa creazione particolare vi piaccia. Che desiderate realizzarla se è così, poi mi raccomando, come sempre, mandatemi le vostre foto o sulla pagina Facebook Uncentando con i filati o sul sito o sul gruppo Facebook La libertà. Di un centare sferuzzare e se avete acquistato il mio fila il mio stesso filato sul sito Uncentando con i filati o presso la Merceria Conete, potete taggarmi su Instagram come Uncentando con i filati o come Elza Faccio. E noi come sempre ci vediamo. Poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra la poncio, devo ancora decidere bene cosa ne verrà fuori. Io comunque ho deciso di utilizzare due tipi di filato: il sortilege coro della Mistrico numero 05 e la lizzeria 40 numero ehm, blu. Eh, se ricorderete, io ho già utilizzato questi due filati per realizzare la, la, la, il poncio ai ferri. Questa volta lavorerò all'uncinetto, esattamente con l'uncinetto dei 3,5, e a non li lavorerò insieme, ma li alternerò quindi lavorerò il motivo con un colore, e il motivo con un altro. Vi dirò subito che la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo, scusatemi, eh, eh, su un multiplo di 4 a cui poi va aggiunta una catenella. Io in, questa, in questo momento ho montato 25 catenelle, eh, mentre nella lavorazione vera e propria andrò a montare 89 catenelle. Per capire quante catenelle dovete montare a seconda della vostra taglia, vi dico già che la larghezza di questa ciostola deve andare dalla spalla fino alla, giu, alla vita quindi misuratevi dalla spalla alla vita quanti centimetri vi occorrono in base a quello montate le catenelle tenendo presente che il multiplo è di 4 a cui poi va aggiunta una catenella detto ciò vediamo che il primo giro che è molto semplice si vanno a realizzare due catenelle che sono la nostra prima maglia alta quindi una 2. Prendo il filo, salto la prima delle mie 25 maglie e vado entro della seconda e vado a fare una maglia alta. Bene, il primo giro consiste nell'andare a fare tutta tutte maglie alte in ogni catenella, quindi maglia alta in ogni catenella primo giro semplicissimo maglia alta in ogni catenella per un totale nel mio caso di 25 maglie alte nel caso della vera e propria stola eh, o poncio eh, 89 eh, maglie alte detto ciò vi farò una volta terminato il primo giro vi farò vedere come fa il secondo ho terminato il primo giro e mi trovo 24 maglie alte mi giro con la lavorazione e andiamo a fare il secondo giro che è semplicissimo faccio 3 catenelle che sono la prima maglia alta e vado a lavorare una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi secondo giro molto semplice andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta in questa maniera terminato il secondo giro vi farò vedere come realizzare il terzo ho terminato anche il secondo giro ho avvicinato un po la telecamera perché adesso il terzo giro è diverso quindi voglio farvi vedere bene come si lavora e vado a fare quindi il terzo giro e realizzo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta quindi una due tre prendo il filo salto 3 maglie di base entro nella quarta e vado a fare una maglia alta 3 catenelle 1 2 3 prendo il filo vado tra il nel foro prima della maglia alta che ho fatto quindi vedete qui e vado a fare una maglia alta ancora prendo il filo rientro nel foro e vado a fare una seconda maglia alta ancora prendo il filo entro nel foro e vado a fare una terza maglia alta prendo il filo e ricomincio da capo quindi quello che faremo adesso è quello che faremo per tutto il giro salto 3 maglie entro nella quarta e vado a fare una maglia alta 3 catenelle 1 2 3 Prendo il filo, entro nel foro prima della maglia alta e vado a fare una maglia alta. Prendo il filo di nuovo entro nel foro e vado a fare una seconda maglia alta. Prendo il filo, entro nel foro e vado a fare una quarta maglia. Una terza maglia alta, scusate. E ricomincio da capo, vedete si formano queste sorte di onde. Quindi prendo il filo,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 e continuo salto 3 maglie entro nella quarta e vado a fare una maglia alta 3 catenelle e di nuovo entro nel foro e vado a fare 3 maglie alte una due e tre quindi vedete veramente molto semplice continuo così per tutto il giro vi farò vedere poi come terminarlo e come andare a fare poi il quarto e ultimo giro sto per terminare l'ultimo giro cioè il terzo giro ho fatto le tre maglie alte entro nella terza catenella che equivaleva la mia maglia alta e faccio una maglia alta ho terminato così il mio terzo giro quarto giro mi giro con il lavoro e vado a fare in questa maniera non mi alzo con una catenella ma vado direttamente nella maglia alta e vado a fare una maglia bassa 3 catenelle una, due, tre. Vado nella terza catenella che equivaleva la mia prima maglia alta del gruppo di 4 e vado a fare una maglia bassa, e continuo così per tutto il giro: 3 catenelle: una, due, tre, vado nella terza catenella della quarta maglia alta, quindi la prima in realtà che facevo, e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle 1 2 3 e di nuovo entro nella terza catenella della maglia alta e vado a fare una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 e di nuovo vado nella terza catenella e faccio una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 vado nella terza catenella e realizzo una maglia bassa quindi questo è quello che facciamo per tutto il giro terminando andiamo a fare 3 catenelle che sono nostra, 3 catenelle entriamo nella terza catenella che qui la valeva la nostra prima alta e andiamo a fare una maglia bassa quindi questi sono i quattro giri che andremo sempre a ripetere per tutta la lunghezza della nostra um, della, della nostra stola poncio devo ancora decidere e io come vi ho detto alternerò i due colori non so ancora quanto tutte le volte alternerò se ogni motivo ogni due motivi ma vi farò sapere nel frattempo vi faccio rivedere come rifare il primo giro visto che abbiamo una base diversa rispetto a quella di prima e andiamo a lavorare in questa maniera facciamo 3 catenelle che sono stata prima maglia alta entriamo nell'archetto di 3 catenelle e realizziamo 3 maglie alte quindi una due e tre una maglia alta dove abbiamo la maglia bassa e di nuovo 3 maglie alte, dove abbiamo le 3 catenelle, 1 2 e 3 e di nuovo maglia alta dove abbiamo la maglia bassa e 3 maglie alte nell'archetto di 3 catenelle. Quindi stiamo rifacendo il nostro primo giro. Ripeto, io continuerò a lavorare in questa maniera. Alla fine vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo: cioè quanto è venuta lunga la mia stola, ogni quanto ho cambiato i due file, i due filati, e poi farò vedere come continuare. Allora, io ho terminato la, il mio lungo rettangolo e vi faccio vedere come ho cambiato colore. Ho fatto due motivi con il sortilège e uno con la liz e di nuovo due col sortilège e uno, uno con la lidge, quindi sono andata avanti in questa maniera. Ripetendo sempre un motivo: due motivi con il sortilige e uno con la liz, e sono andata a lavorare fino ad avere un rettangolo lungo circa 106, eh, 152 cm, quindi molto lungo per il tipo di stola che andare a fare penso che inizio video vi ho già detto come eh, perché eh, bisogna averla così lunga adesso dobbiamo andare a cucire e andiamo a cucire come allora prima di tutto dove abbiamo la lavorazione cambiando colori metti quindi fidi che escono fuori mettiamolo sotto perché noi sotto andremo a fare poi un bordino Mentre pieghiamo in due la nostra stola, quindi il rettangolo lo pieghiamo in due in modo da far combaciare qui le nostre um, I lati più corti e andremo a cucire qui in alto partendo dall'esterno verso l'interno Ora qui è dove uscirà la nostra testa, <ride> quindi mettiamola così, quindi questo coprirà spalla e braccio Qui uscirà la nostra la testa, qui andremo a cucire per poter avere tutto l'altro tutta l'altra spalla e tutto il braccio eh, coperti, cioè, coperti, chiusi io adesso andrò a cucire e vi farò sapere alla fine quanto ho cucito e quanto ho lasciato qui di, di, di larghezza una volta cucito ah, vi mostrerò come fare il pezzo di sotto che alla fine andremo a fare lo stesso motivo ma lo faremo per tutta la larghezza sotto in modo da coprire eh, i fili e fare la, eh, questa, questo poncio ancora un po' più lungo allora, io ho cucito per 54 cm, quindi dall'esterno fino all'interno ho um, cucito per 54 cm, lasciando qui aperto lo scollo per far passare la testa. Sembra piccola, ma vi posso assicurare che passa e anzi vi smango un po' le spalle, anche una spalla un po' scoperta. Uh, adesso, come vi ho detto, andiamo a fare lo stesso motivo sotto. Quindi il motivo io lo andrò a fare sempre con l'uncinetto del 3,5. E utilizzerò il filato della uh, della quindi il blu e che vado a fare vado a fare il giro il primo giro di tutte maglie alte mi raccomando quando lo andremo andrete a fare uh... Io vi direi contate le maglie alte, ma non è neanche tanto necessario, perché è vero che poi noi qui dovremo andare a saltare tre maglie alte, quindi nella quarta andare a fare uh, la nostra maglia alta per poter avere lo stesso motivo qui, ma se poi qui verso la fine saltiamo una maglia in più o oh, in meno non cambia niente, quindi c'è... Cioè, L'importante è che non andate a stringere troppo la lavorazione sotto, quindi io mi aggancio sotto e diciamo che fare il motivo, il motivo sotto, perché vedete io lo faccio sotto dove ho lasciato tutto aperto, serve appunto per andare poi a nascondere meglio tutti questi fili che ci sono, eh, che sono rimasti. Li nascondiamo passando appunto facendo le maglie alte, quello che rimane in più poi naturalmente viene tagliato, quindi io mi aggancio sotto in questa maniera partendo qui dove ho la maglia alta nell'angolo e vado a fare il giro di maglie alte ora se voi volete contarvi le maglie io penso che alla fine lo andrò a fare dovete tenere presente che dobbiamo fare lo stesso multiplo di prima quindi dobbiamo fare un multiplo di 4 maglie alte quindi andiamo a fare la nostra prima maglia alta facendo le 3 catenelle e poi una Maglia alta qui nella maglia alto orizzontale. Una maglia alta qui dove ho il foro piccolo. Una maglia alta dove ho la maglia alto orizzontale. Qui vado direttamente dove ho la maglia alto orizzontale perché altrimenti poi allargo troppo. E va bene allargare, ma non voglio allargare troppo perché comunque dove abbiamo il sortileggio il sorriso è più sottile rispetto alla linea. Quindi vado direttamente nella maglia alto orizzontale e di nuovo. Vado dove ho la maglia alta orizzontale, faccio una maglia alta. Vedete io non sto contando, continuo a lavorare così normalmente per tutta la lunghezza. Alla fine, verso la, poi verso la fine andrò a contare e vedete qui tende a stingermi un po', quindi sfilo le ultime due perché qui dove qua, vedete c'è la maglia alta un po' più alta e quindi vado a fare due maglie alte in modo tale da non stringermi quindi gestitevela un po' voi l'unica cosa contate poi gruppi di 4 maglie alte in modo tale da avere la fine uguale all'inizio Andete a fare tutte le maglie alte per tutta la parte bassa, quindi per ritrovarvi dall'altra parte. Poi andremo a fare il secondo giro, sempre di maglie alte, e poi il nostro terzo giro. Uh, e non faremo poi il quarto, ma io credo che mi fermerò al terzo giro. Vediamo un attimo, comunque io faccio il primo giro di maglie alte, secondo giro maglie alte, poi vi farò vedere direttamente il terzo giro, giusto per ricordarvi un attimo, uh, e poi vi farò sapere se ho fatto anche il quarto giro oppure no. Allora ho fatto i due giri di maglie alte quindi adesso vado a fare il solito tre giro e vado a fare quindi 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, prendo il filo, salto 3 maglie, entro nella quarta e vado a fare una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3 e vado nella maglia alta entrando nel foro prima e vado a fare le mie 3 maglie alte. 1, 2, 3. Quindi vado a lavorare normalmente come facevo prima il mio terzo giro, quindi di nuovo salto 3 maglie alte, entro nella quarta e così via. Vedete poi si formeranno queste onde, per questo ho detto che forse dopo la lascerò così, non farò il quarto giro perché si creano queste onde che sotto al poncio sono molto carine. Quindi adesso farò questo giro, una volta fatto questo giro devo solo decidere se fare anche un'altra piccola cosa o terminare il poncio così com'è. Allora, ho terminato il mio terzo giro, io per terminare, alla fine ho dovuto saltare una maglia alta in più rispetto alle tre per poterlo terminare, però, come vedete non si nota, è bello. E quindi vedete, eh, sotto viene appunto questo bordino un po' ondul ondulato che trovo veramente molto spizioso. Un'altra cosa che sono andata a fare è un giro di maglie basse attorno allo scollo, ma eh, semplicissimo, ho fatto soltanto un giro giusto per rifinire un po' lo scollo non ho fatto nient'altro, quindi soltanto un giro di maglie basse adesso però vi faccio vedere l'ultima cosa che dobbiamo fare ho deciso di fare un mini polsino qui è dove passa il mio braccio e vedete io lo volevo lasciare aperto però mi sono accorta che svolazza un po' troppo perché io sapete tendo a gesticolare e quindi per fermarlo ho deciso di fare un mini polsino e come faccio? allora qui ho prendo uno dei miei marcatori e lascio circa un sette centimetri vado un po d'occhio deve passare il mio polso quindi non è che devo andare precisa quindi diciamo che 1 2 3 4 5 6 o qui ho sei dei miei um, gruppi di ventaglietti se così li vogliamo chiamare mentre qui ho tutte le maglie alte perché la parte dietro metto il marcatore qui per lasciare qui un piccolo uh, scalfo per far passare il braccio e attorno qui farò un piccolo giro di maglie basse giusto per richiamare lo scollo e che mi servirà per finire per fermare non farò solo un giro ne farò due quindi voi mi raccomando se avete una mm, dovete farlo più largo perché comunque avete il braccio più largo del mio io direi di andare a mettere 7 o 8 quindi poi di metti il marcatore dietro ma in modo tale da avere lo scalo lo, il passaggio delle mani della mano e del braccio largo soprattutto se sotto voi volete indossare un giubbotto di pelle quindi vi fate un po' più largo io ci voglio mettere un giubbotto di pelle però um, credo che lo indosserò soprattutto in questo periodo quindi con non sotto una giacca eh, però um, per me quindi come un 7 cm da qua a qua bastano per far passare appunto il mio braccio perché come vedete ce l'ho molto esile e quindi andrò a fare un semplice giro di maglie basse facendo una maglia bassa sopra ogni maglia alta da questo lato e una maglia bassa uh, sopra le maglie basse e dove ho le 3 catenelle fare due uh, maglie basse perché due perché io lavorerò sempre comunque con l'uncino e con il blu in modo tale da richiamare lo scollo e richiamare anche la parte sotto qui quindi farò sempre soltanto uh, con il, il blu e quindi mi va bene che dove ho qui le 3 maglie e le 3 catenelle andare a fare soltanto 2 maglie basse e come vi ho detto farò due giri quindi io mi aggancio, così vi faccio vedere un attimo. Da questo lato dove ho messo la cucitura mi aggancio facendo una catenella e andando a fare poi la mia maglia bassa e poi qui dove ho la le 3 catenelle vado a fare due maglie basse, quindi una e due. Dove ho la maglia bassa vado a fare la mia maglia bassa. Continuo così fino ad arrivare al marcatore. E vi farò vedere poi avvicinando anche la telecamera. Anzi, la avvicino già un po' adesso così vedete meglio, avvicinando la telecamera, come passare da qui a dietro. Allora, devo passare da questo, l'altro a dietro. Dietro, io, il marcatore, ho contato anche qui i miei. 6. Gruppi 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ho fatto in modo di mettere il marcatore in corrispondenza della maglia alta, come ce l'ho qui dove ho la maglia bassa. Quindi io adesso tolgo il marcatore, così vedete meglio. E vado a fare entro nella maglia bassa qui sul davanti, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 2 3 4 5 6 quindi dove ho il settimo 1 2 3 4 5 6 7 vado in corrispondenza della maglia alta e dentro dentro e vado a fare una maglia bassa ho chiuso così quindi mi giro con il lavoro e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia una maglia bassa sopra ogni maglia alta anzi non posso fare una maglia bassa sopra ogni maglia alta perché altrimenti mi verrebbe troppo largo visto che qui non ho fatto tre maglie alte dove ho le 3 catenelle ma solo due quindi vado a fare una maglia alta sopra la maglia alta una maglia bassa scusate una maglia bassa sopra la maglia alta una maglia bassa sopra la maglia alta successiva salto una maglia e ricomincio quindi vado una maglia alta e faccio una maglia bassa vado una maglia alta successiva e faccio una maglia bassa salto una maglia vado una successiva e di nuovo una maglia bassa nella maglia alta una maglia bassa nella maglia alta successiva e di nuovo salto una maglia vado alla successiva e vado a fare la mia maglia bassa altrimenti qui verrebbero troppe maglie basse rispetto a quelle che abbiamo qui avanti continuo così termino facendo poi una maglia bassissima e facendo poi un secondo giro di maglie basse terminata anche questa, quindi il mio poncio sarà finito